a tutti oggi prepareremo il pesto di pistacchi il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa gli ingredienti sono pistacchi sgusciati parmigiano olio evo prezzemolo basilico aglio senza anima sale e pepe diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano E lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Unire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo i pistacchi. l'aglio e facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Venire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il basilico e il prezzemolo, il sale, il pepe e l'olio. E frulliamo per 40 secondi a velocità 7. Il pesto è pronto, trasferiamolo in un contenitore. Pesto di pistacchi si conserva in frigo per due giorni, coperto con un filo d'olio. È possibile congelarlo, ideale su crostini o per condire la pasta. Grazie e alla prossima ricetta!